Professore Andrea Giardina, negli esseri umani del, del XXI secolo l'immagine del Colosseo è, è molto presente e il colpo d'occhio, per chi arrivi a Roma o per chi lo veda da un'immagine, è un colpo d'occhio sempre molto emozionante. Che cosa c'è di invisibile nel visibile, e nell'ancora visibile del Colosseo? E Questo invisibile è di una parte del significato antico e moderno del Colosseo è quello che rende irresistibile la storia di questo monumento è quello che cercheremo di rivivere oggi, proprio questo. Ma la funzione dell'Anfiteatro dell Flavio è una funzione che si lega anche proprio a un preciso, una precisa ragione, diciamo, nella Roma antica e soprattutto anche a una tinta sanguinosa, sanguinolenta, che poi, su cui ha poi lavorato l'immaginario filmico. Ma qual è il punto? E il punto è che, per comprendere questo orrore del Colosseo, i massacri di uomini, di animali, tutte le atrocità che ben conosciamo, e bisogna ricorrere al significato profondo del Colosseo per i Romani, che è un significato antropologico, anche politico, che ci porta molto lontano da noi. Dobbiamo fare uno sforzo per guardare quella realtà, distaccandoci dalle nostre sensibilità, dalle nostre abitudini, e forse riusciamo a rendere più familiari, ma in maniera diversa, il mondo del, degli anfiteatri, delle arene, nella nostra percezione. Poi perde la sua funzione e resta scenografia, ma scenografia inaggirabile nei, nei secoli. Quel fatto di diventare scenografia quanto incide poi nella vita pubblica, nel racconto della vita pubblica lungo i secoli, se dovessimo così tracciare anche solo rapidamente la parabola? E questo elemento quest ricchissimo, fa del Colosseo il monumento, io credo, nella storia del mondo che ha più cambiato significato nel corso dei secoli. E più significati ha avuto contemporaneamente, è stato tantissime cose. Elencarne è lunghissimo, cercherò di farlo senza annoiare il pubblico durante la lezione, però non c'è nulla di simile. Questa è veramente la cosa che rende unico il Colosseo nella storia di tutti i monumenti del mondo. Grazie.